Carissimi, celebriamo la solennità del Corpus Domini, eh, l'ambita la, Eucaristia, il Santissimo Corpo e Sangue di Gesù. Molti di voi che siete in ascolto hanno desiderato nei mesi passati ricevere ardentemente l'Eucaristia e questo eh, non era possibile a causa della pandemia. Si può dire che paradossalmente eh, eravamo noi, a dare il pane e il vino a Gesù, nelle nostre case, con la ritualità quotidiana di famiglia, di stendere le tovaglie sulla tavola per i figli e i più piccoli, noi davamo il pane a Gesù. Mi viene in mente il film stupendo, che ha avuto un grande successo, Marcellino Panevino, certamente tutti voi che siete in ascolto lo ricorderete, peraltro lo cito perché è tanto caro ad un giovane della mia comunità che recentemente è stato ordinato sacerdote e mi ha indotto a rivederlo questo film per capire, capirne proprio i contenuti spirituali. E beh, Lì c'è un bambino, un bambino incantato, preso, Gesù, è affascinato dalla figura di Gesù, affascinato dalla grandezza, dalla bellezza di Gesù in croce ed è Marcellino in effetti a salire lì in soffitta per recarsi da Gesù e portargli il pane e il vino, perciò l'hanno chiamato Marcellino pane e vino, portava il pane e il vino a Gesù e fa tenerezza sentirlo dire Gesù ti porti il pane e il vino, i frati dicono che può fare molto bene. E Gesù gli dice, ma tu sai chi, chi sono io? e Marcellino nella sua bontà, nella sua umiltà, lo riconosce, sì io lo so, so chi tu sei tu sei Dio, tu sei il mio Dio ecco noi dovremmo riconoscere Gesù allo spezzare il pane e riconoscerlo nel momento dell'ecarestia ci fa tremare, ci fa vibrare il cuore il fatto che Gesù si consegni nelle mani di un povero prete e mentre quel prete spezza quel pane Gesù è lì e noi dovremmo dire tu, tu sei lì Signore, io so chi tu sei come Marcellino dovremmo dire tu sei il mio Dio, tu sei Gesù, sei il figlio di Dio ecco questa fede sicuramente ci permetterà di accostarci all'Eucaristia eh, specialmente in questa domenica particolare con un cuore nuovo, con una consapevolezza nuova con una gioia grande, Gesù veramente prima di, di donarsi completamente, prima di andare al Calvario, si inventa ancora questo, fa un grande atto d'amore: donare se stesso, farsi cibo per noi. Che bella questa immagine di Marcellino che rompe il silenzio, dice Dice il testo filmico, rompe il silenzio con il battito del suo cuore. Ecco, noi dovremmo rompere il silenzio che il Signore ci eh, si fa vivere nel momento della comunione con il battito del nostro cuore, perché batta col cuore di Gesù. Che il Signore ecco, ci aiuti a vivere l'Eucaristia con questa fede profonda, con la fede dei piccoli e dei semplici. Buona domenica!